Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 Oggi andremo a modificare la Issy Classic e ve ne porterò ben due versioni di questa Issy ragazzi Io aspettavo tanto questa auto, voi direte che cazzo è un'auto di merda, costa pure un pacco di sordi Perché comunque effettivamente costa parecchi soldini ragazzi questa auto Costa la bellezza di 360.000 dollari per una compatta insomma sono un pochino tanti eh, io infatti quando ho visto il prezzo ho detto minchia quanto costa è una compatta è una macchina così però poi quando l'ho modificata ragazzi in entrambe le versioni eh, devo dire che è stata veramente spassosa veramente veramente spassosa allora in questa prima versione ragazzi andrò a riprodurre un'auto diciamo che esiste realmente, no? che tutti noi bene o male conosciamo ed è la versione di Mr. Bean, ragazzi la versione dell'auto di Mr. Bean che comunque ci sono di tantissimi colori c'è verde, c'è rossa, c'è color senape insomma sto cazzo di Mr. Bean l'ha comprata in, in tutti eh, i colori possibili e immaginabili tant'è vero che nelle varie serie eh, l'auto preso molti colori insomma e che dire di quest'auto ha parecchie modifiche ragazzi io qui adesso vi sto facendo vedere le modifiche eh, più o meno quelle che ci sono però comunque ha parecchie modifiche e... ma non andrò a mettere nessuna di queste modifiche ovviamente ehm, essendo l'auto che comunque io la voglio fare un'auto alla mister Bean. Eh, l'auto in pratica resterà diciamo quasi vergine no? più o meno vergine tranne quel tocco che mi aiuterà a renderla simile all'auto di Mr. Bean ragazzi comunque come dicevo è veramente spassosa io l'ho guidata e è da sbraco sta macchina perché ha una trazione particolare poi se la comprate lo scoprirete da soli è veramente particolare poi vi faccio vedere quando comunque vado a fare diciamo il cerchio no acceleratore e freno insieme vedete come si comporta l'auto il colore che ho scelto è questo ragazzi è un senape io ci ho messo ci vado a mettere il perlescente anzi mi sa che manco ci ho metto il perlescente comunque il colore che ho scelto è questo è senape e diciamo che uno dei colori delle auto di Mr. Bean poi quando avete aperto il video che nella miniatura diciamo c'era anche l'auto di Mr. Bean originale le, le potete mettere a confronto i vari colori insomma comunque che dire eh, io l'ho detto è veramente spassosa come auto certo non è un'auto da comprare eh, se non avete soldi ha una cifra di optional ragazzi veramente veramente tantissimi optional e in quanta velocità non lo so, andrò a testarla se è magari più veloce di altre compatte però voglio dire chi è che fa le gare con le compatte anche se ci sono le gare con le compatte però la maggior parte di voi ragazzi fa tutte le gare con super, sportive, tutte queste cazzo di auto anche se secondo me il gioco è fatto anche di altre auto, anche di compatte io personalmente nel mio garage ho molte auto tra cui compatte berline insomma ho un'auto per ogni categoria ragazzi e quindi quando magari vado a fare delle gare eh, mi trovo le mie auto e posso correre tranquillamente e quindi nulla poi come ho già detto andrò a testare la velocità di questa auto anche se non credo sia molto molto veloce rispetto ad altre compatte però il fatto che è bellissima ragazzi <ride> è veramente bellissima come auto con... comunque c'è quel movimento strano come vedete piega tutta da una parte l'auto eh, a, me, a me piace veramente, io mi sono innamorato di questa auto, è veramente bellina non... Non per il semplice fatto che è l'auto di Mr. Bean, perché a me sinceramente Mr. Bean mi sta pure un po' sui coglioni perché capitano tutte a lui, però l'auto è bellina in se stessa. Io l'ho lasciata così, con diciamo, base, quasi base, ed è veramente carina. Andrò a portare anche una versione tuning di questa auto, quindi mi raccomando rimanete connessi sul canale. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.